Arrissato, si è attrezzato dal carro al carrello da big brother al big brodello Parola a grimandello per forzare il sigillo mo che il segreto è venuto a gallo Dal vallo allo stallo Non c'è stella lo stello più in buca Nella fuga in cui fuga, In fuga l'arcaliuga caliuga Discorsi di scherno per farti più scarno Ti rende lo scorno e sta fermo Ibridi libidi in faccia Uomini fidi procaccia, pleia di pro irriti ci danno la caccia Troppo storto, per questorto, dal corto circuito, al circuito corto, niente a caso, neanche il caso, qua è la corcia che fa traboccare il vaso. Troppo storto, per questorto, dal corto circuito, al circuito corto, niente a caso, neanche il caso, qua è la corcia che fa traboccare il vaso sprecarsi dove tutti vedono freghi, incidere tra ciechi cerchi danzanti sopra i cieli come sopra i cerchi chechi dalla terra dei vati alla terra dei cavi, flussi ed influssi tra chi cela come l'eclisse e chi ce l'ama con le lissi elissi che si sta lessi uomini in serie come ossi ridotti agli ossi ciarlatani come darwin ma vestiti calvi infatti specie evoluzione della specie alliera come marvin ma sotto le carni calvi.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 Aquila, rosa, giglio, gufo Bassa il compasso, bassa l'ufo Squadra, petra, occhio chiuso Setta, la setta per l'uso Da sera ammane, mentre mente prale Loggia criminale Razze strane, menti sane, strane, Ci rimane l'immane Restando muri dal dettame Cacciando fiori dalle dame Facendo puri, bastoni tra le ruote Bastioni contro chi per E a chi per fuote fa il coiute Note di battaglia e battuta Dalla porta imbattuta Segni di matita per la folla mattita Che muta e sta muta mutare contro gli scirocchi Schivando crocchi divisi da rocchi Al buio vedi meglio se chiudi gli occhi Troppo storto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 I'm <laughs> just